2 9 16. Provo a pensare al numero 7. Ciao ragazzi, benvenuti su questo nuovo video. Come vi avevo già annunciato, ecco il video speciale per Natale. E a proposito, auguri a tutti. Buon, buon, Natale. Natale, buon Natale a tutti. Oggi c'è Alessandro con me, perché come potete vedere è già pronto tutto il nostro albero di Natale. No, vabbè, ho già intuito che faremo la tavola Ouija. Io è la prima volta che la uso. Io no? Infatti stasera mi vuole convincere che questa cosa qui funziona. Per me è inconcepibile il fatto di appoggiare due dita su un pezzo di legno e che questa sua volta si muova da solo, però proviamo. È uno strumento che non ho mai usato, si usava all'epoca per le sedute medianiche, però col fatto che questa tavoletta viene, viene venduta in negozi per bambini, non mi ha mai ispirata la cosa, no? Beh, proviamo, la facciamo Com a Natale. Comprata e proviamo. Poi... Vabbè, io oltre alla tavola vorrei usare comunque i miei soliti strumenti, quindi è già posizionato lì il K2, ho la fotocamera che punta direttamente sulla tavola così potete vedere se è qualcuno di noi che sposta la, la, la planchette, userò il registratore vocale che accenderemo appena inizieremo la seduta, il candelabro del dark web, ecco, un po' di atmosfera ci sta. E basta, iniziamo? Ora? <ride> no. Sicura? Tu, tu, no, andiamo. Mm, no. Allora, prima di iniziare, volevo ripetere un pochino le, le regole della tavola Ouija, che sono, non usate mai tavola Ouija da soli. quello quello ci sono io. <ride> non usate mai la tavola Ouija in luoghi dove si possano riunire molti spiriti, come cimiteri, case infestate, luoghi in cui ci sono, si sono consumate tragedie. E va Per proteggervi dagli spiriti, visualizzate intorno al vostro corpo una luce bianca. Ci rilassiamo. Okay. Trattare sempre gli spiriti evocati con cortesia e rispetto, è questo sempre. Non permettere alle forze soprannaturali di contare i numeri o pronunciare l'alfabeto in senso decrescente. Riuscendoci potranno fuggire dalla tavola Ouija. Se il puntatore o lente indicherà ripetutamente il numero 8, vorrà dire che è controllata da uno spirito maligno. Se uno spirito maligno dovesse infestare la tavola Ouija, usate il puntatore Capovolto. Mm. Non cercate di bruciare la tavola grigia per distruggere, la tavola urlerà e chiunque la, urla, la Va, bene dai, Va bene. dai, iniziamo. Allora dai, ricordati dai. che per iniziare bisogna prima fare tre giri e per chiuderla bisogna salutare e andare su goodbye. Prima mm. di staccare le dita, se okay. no non si staccano mai le dite. Va bene. Vai. Ma qualunque cosa cada? <ride> Vai. <ride> eh, va facciamo tre giri. Ma posso dire una cosa? Sì. Che comunque facciamo questa cosa con tutte le buone intenzioni e che ci farebbe piacere mm -hmm. parlare con un'entità che a sua volta ha piacere di parlare con noi. Mm. Questo perché non hai paura, è una premessa. No, però... no, no. no. Okay, okay, okay, perché comunque non, non voglio disturbare nessuno, no? Certo, dai. Quindi chi ha voglia può. Chi Ti non voglia. Questo? Ah sì, accendo il fuoco C'è qualcuno che vorrebbe parlare con noi? No, no, adesso devi lasciare. No, no, non ci sono. Poi c'è un Ciao, questo è il tuo nome? Non è parlare con noi? Sì. Posso fare una domanda? Sì. Sei tu che accendi le lucine del K2? per favore ripetermi il tuo nome perché io non l'ho capito prima grazie mi dici il tuo nome f 5 F S E' uguale a prima? F5 S Fs F5 Fs Possono S. essere scambiati i numeri con delle lettere F5, cinque che cosa posso mettere. F5, F, S. Come stai? B, sì, B, M. Bene, mi fa piacere. Quanti anni hai? Posso chiedertelo? Ok, posso chiederti quanti anni hai? Impressionante. Quanti anni hai? Cinque. 51 51 giusto? Sai <coughs> che sì. mi sento che non, sta sdraiando? con ah, la bocca la secca. secca sì? sì. Ma penso sia un'emozione, non so um, che Che pa' L'emozione? O la tensione? Vediamo quante capace, chiediamo se sarà la nostra età, chiedi quanti anni ho io, quanti anni hai tu? Quanti anni ho io? Tre Sei Giusto. Quanti anni ha Alessandro? sono un po' scioccata. Affascinante. Grazie, eh, mi sta tremando la mano. Non mi ricordo come si chiama F5. Chi è che sei un uomo? Okay. Eh, sei un uomo? Lasciarci per caso un messaggio? Vuoi dirci qualcosa? Sì, sa che è No, cosa vuoi dirci? B B E 0 Giusto? In che lingua stai parlando? Stai scrivendo? B. Sei italiano? Hai vissuto in Italia? Quando sei nato? In che anno sei nato? Intanto è diventato immobile, però non c'è una minima vibrazione no allora, il me... K2 non ha ragione Non sei mai nato? Ci sei ancora? Uh, indica il K2 Mamma che brevidi Con la punta è andato a quasi a toccare il K2 con un dio che caldo che sento, ma non sì. mi senti questo caldo? perché li vedi? tutta la metà stessa è a corpo wow, strano mm. vuoi parlare con me attraverso il K2? Eh? Sì. vada a staccarci vuoi che stacchiamo la seduta allora no no se vogliamo accenderlo il corte allora aspetta facciamo prima una prova ok ok um... Quindi ho capito bene, tu vuoi parlare con noi attraverso il K2, giusto? Rispondi con le lucine del K2, illumina le lucine del K2 se sì, se ho ragione. Vuoi parlare con... Ok. Grazie. Ok. Mm, questo perché non riesce a parlare attraverso la tavola giusto? se si sì, accetto invece. ok mm. infatti la planchette non un... si mm. muove più però bisogna si vede il contatto questa sorta di, di catena per poter uh, mantenere il contatto sono allo stesso tempo emozionato Madonna, anche sono... un po' <ride> Qualche brivido in più mi è venuto adesso Sei un uomo, giusto? Rispondi con le lucine del K2 Sei un uomo? Sei una donna? Se sì, accendi le lucine Sei un bambino? Prima mi ha detto che eri un uomo. Sei un uomo? Se sì, accendi le lucine del K2. Mi ha fatto una flebide, vero? Mm -hmm. Molto più forte. Sai cosa stavo pensando? No. Di fargli la domanda se è la verità oppure no. E ti rispondi? Ci sono alcune entità mh, eh, che mi hanno dato l'impressione a volte che riescono a leggere un pensiero. Eh. E questa cosa me l'ha confermata ancora una volta. Io stavo pensando, io volevo... Eh. Hai pensato a qualcosa? Stavo pensando di quello che mi sta dicendo la verità. Fino ad ora ci hai detto sempre la verità? Quindi ci stai mentendo? Se si accendi le lucine, fanno? Mm. Perché ci stai prendendo in giro? Hmm. <laughs> Deme, chiedi se riesce a leggere i pensieri. Riesci a leggere il pensiero? Da no, un po' troppo deciso sul no. Poi non voleva più usare la tavola, voleva usare il K2, adesso vi a usare la tavola. Prova a pensare a un numero. Mm. a quello hai, hai pensato al b7 al 7 pensa al numero tu prova quando si comincia a muovere chiudi gli occhi eh? così facciamo anche questa prova te lo dico Ok, numero 8 <fuglia> Ho detto... Uno che era sbagliato Sì però perché si è spesso il faro, no? Non so se è riuscita, si vede comunque. Uff non no, ho stato non io. Detto. <ride> ho detto si <ride> spengono anche il candele e siamo a posto. Ragazzi ho i brividi dappertutto, ok? Ora che è andato sull'otto però, sta confermando la mia teoria. Il K2 brilla. Cosa dicevano le regole dell'otto? Non mi ricordo che se va spesso sul lotto E in tutta la mia. ascolta tu hai visto che funziona no? Guarda eh. Che cos'è stato? Che devo Allora, noi ti ringraziamo mh, del tempo che hai speso con noi. Spero tu possa trovare la pace. Noi ti ringraziamo comunque. Ciao. Buon continuo. Oh. Spengo qua. Sì, spengo. Non voglio perché... vedere le luci che si accendono. E... No, vabbè, il faro. Si ti serve un po' di luce ma eh? sì. no, senza parole non lo so avevo il sentore comunque che ci stesse prendendo in giro fin dall'inizio funziona però hai visto funziona sì mm. non credevo Ale, davvero non credevo mm -hmm. ho un po deriso quello che si diceva sulla tavola Ouija. Dell'entità, entità nel fatto che vogliono uscire dalla tavola del fatto Io devo capire. Da riprovare comunque. No. Dai, comunque è stata un'esperienza... Per voi è stata emozionante, sì, spero positiva, che... Positiva. Mm. Positiva, nel senso che alla fine abbiamo detto basta quando c'è la... Basta. Bravo, no, esatto. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like, iscrivetevi al canale, mi raccomando cliccate sulla campanella così sarete sempre aggiornati sulle, sulle uscite dei prossimi video. Auguri oh, ancora, oh, buon Natale. Natale. Buon proseguimento di serata e ci vediamo la prossima volta. Ciao